Ciao amici, buongiorno, bentornati sul canale, prima di iniziare iscrivetevi, attivate la campanellina qui sotto, mettete like se vi interessa, insomma tutte le cose di Vito, mi farebbe molto piacere. Sono qui con la stampante Plus MK3S, sta stampando i tappini che vi ho fatto vedere in questo video, che protegge il nostro Mavic Air 2, nei motori del nostro Mavic Air 2, ma oggi voglio parlare di lui parleremo di Manfrot di uno zaino fantastico vi farò vedere tutto quello che porto con me in vacanza la mia attrezzatura quelle che sono delle secondo me essenziali e come questo zaino trovino perfettamente posto sigla eccolo qua vedete la dimensione è piuttosto compatta ha circa 17 18 cm di spessore quindi vedete uno zaino estremamente compatto le dimensioni sono 46 cm in altezza e 34 mi pare, in larghezza ma comunque nel link trovate tutta la descrizione adesso lo apriamo e vediamo quello che io ho messo dentro lo zaino cominciamo dalle tasche esterne la prima tasca esterna che vedete è questa qua qui possiamo mettere un cavalletto io ho questo cavalletto della Manfrotto allora, vedete qui ha un laccetto intanto voglio farvi vedere la stampata ha finito di stampare eh. appena sfornato questo è il tappino, vedete come l'ha stampato in circa 20-25 minuti, naturalmente va ripulito come tutte le stampe 3D, da piccole imperfezioni, ma lui è perfetto. Quindi lateralmente c'è questo laccetto, che all'inizio può sembrare scomodo, ma quando ci si prende la mano, tutto sommato, non è affatto così antipatico, si tira qua... Ed ecco il nostro cavalletto: questo è un cavalletto della Manfrotto in fibra di carbonio, non è economicissimo, è estremamente leggero e secondo me è perfetto: arriva a circa 1,40 m di altezza. La si apre con le gambe, così come immaginerete, e pesa soltanto 980 grammi. Mi sembra. Quindi io lo porto con me perché entra comodamente in questa tasca e soprattutto è abbastanza corto. E questo è positivo, perché uno degli aspetti negativi di questo zaino è che avendo cavalletto laterale, se è troppo alto, tende a piegarsi mentre si botta sulla schiena e questo non è comodo. Con un cavalletto così compatto, sicuramente è l'ideale, lo mettiamo qua. Nell'altra tasca qui, laterale, che vedete, si apre. Naturalmente, sempre un doppia zippo. Io qua ho messo dei cavetti e le eliche del Mary Kay. Le togliamo e mettiamo qua. Posteriormente, vedete, c'è questa cinghia passante e qui è fatta apposta per essere messa in un lì se avete... Anche Tori per andare in vacanza ed è perfetto. C'è questa tasca posteriore molto grande. Questo è uno dei motivi per cui l'ho scelto. Perché entra comodamente il MacBook Pro 16 pollici. Non è il 15 pollici, vedo 16 pollici, quindi leggermente più grande. Avete visto, ci entra comodamente. Questa per me è una cosa veramente molto importante. La tasca è ben imbottita. E cosa c'è qui dentro ancora? Questo. Questo è un attrezzino che ho trovato su internet, lo conoscerete ma che secondo me è fantastico, è un diciamo accoglitore di tutti i nostri cavetti, cavettami, porti, tutto quello che ci serve quando noi andiamo in viaggio, è veramente molto comodo, sta compatto, sta stretto e tutti i nostri cavi sono così ben sistemati e non vanno a giro, è una cosa molto antipatica, anche questo molto molto utile. Chiudiamo la tasca posteriore e apriamo la tasca anteriore speriamo che non cada tutto, spero lo vediate, amici di un arco. e qui ecco che potete mettere quello che desiderate, in questo caso vi faccio vedere quello che ho messo io e quello che entra. Io ho messo, ci sono questi contenitori, se ne trovano tanti su internet di tutti i tipi, non sto più a dilungarmi, in questo metto delle batterie, in questo ho messo coppia di microfoni in più che non si sa mai, che sono lavalier, qui ho messo le batterie di ricambio della Sony, in questo contenitore il microfono della Rode, il wireless go, che in questo momento sto registrando con l'altro microfono Rode e poi ho un altro contenitore che entra qui sopra, in questa tasca, che è molto comoda, e in questo contenitore ho il monitor vi lascio il link in descrizione non ve lo faccio vedere perché in questo momento lo sto utilizzando sopra la mia telecamera come io ci vedo poco, col monitor 5 pollici vedo meglio quello che sto registrando e poi lui, eh, è un po' che non lo vedevamo nella sua confezione lo conosciamo, l'abbiamo già visto tante volte però per dire questa è una cosa molto molto utile perché vedete bene che in questa tasca possiamo mettere il Mavic Air 2 o la sua confezione. Qui ci sono altre taschettine, qui ci metto il telecomando per la Sony, qui potete metterci delle penne, qui ci potete mettere, non so, delle batterie, quello che volete voi. Non è finita qua perché ci sono queste tasche frontali che non vanno sottovalutate, io, ad esempio qui ho messo il porta GoPro per la fronte per quando faccio le riprese, uno snacker per mangiare, vabbè lo conoscete sicuramente la Sandisk, è un prodotto fantastico, lo conoscete meglio di me, io lo uso praticamente di continuo New York 3 perché con i video non bastano mai, non finisce qui, c'è un'altra tasca inferiore, questa, nella quale potete mettere le penne, le chiavi di casa, quello che vi pare da voi, non è molto grande in effetti, però io ci mette sempre gli occhiali di serva, gli occhiali da sole. Ma ora veniamo al comparto sì. fotografico. Questo con la doppia zip, e qui ecco quello che io ho messo. È personalizzabile, evidente. No, potete mettere quello che volete. Uno può prendere questi strap, organizzarli come meglio crede. Io ho messo questo, il Mavic Air 2, con i tappini di protezione. Ecco perché li ho fatti, in questo caso mi assicurano di proteggere il motore anche dalla parte superiore. Di qua ho messo il suo radiocomando. Ecco qui la Sony A6400, ancora cosa ho messo? Di qua il cavallettino della GoPro, telecomando della GoPro, le batterie della GoPro con la sua ricarica doppia e la GoPro 8. Non è finita, qui adesso non lo vedete, c'è ancora una taschetta, la vedete qua, in questa tasca ho messo la batteria per alimentare il monitor che in questo momento sta riprendendo ovviamente adesso abbiamo votato voglio dire che ovviamente se non volete mettere Air, non volete mettere il Mavic Mini ma volete mettere il Parot fine, di nuovo è quello qua se lo volete mettere non c'è nessun problema quindi la tasca superiore, vedete, lo potete mettere tranquillamente e lui ci sta alla grande. Oppure, se volete, potete mettere qui il Pilot potete mettere qui il Mavic l 2, lo chiudete e qui sotto potete ricoverare, invece di mettere la Sony A6400 soltanto, potete mettere la Sony A7, due obiettivi, di nuovo il radiocomando della, del Mavic Air, piuttosto che la GoPro o quant'altro. Ed ecco qua quindi tutte le cose che ho messo nel mio zaino Manfrotto. Li vedete, qua il MacBook Pro, i portacadetti, tutte quelle scapoline, la 6400, il Merit 2 il Merit Mini, il Cavalletto e la GoPro, e tutto quant'altro. La Prusa è una grande stampante. Non faccio pubblicità alla Prusa, ma vi assicuro me la sono automontata, ci è voluto un'eternità, quasi 12 ore, ci sono impazzito, ma ne basta la pena. Non costa poco, fa intorno agli 800 euro da montare, però è una grande stampante. Anche per oggi è tutto, un paio di vostri colleghi mi hanno chiesto, sì però il basico, il corso critico, ma te alla fine, beh, io alla fine voglio essere preciso, insomma, io ho fatto il corso critico, ho fatto tutti i miei esami, ho fatto tutte le mie prove. Ecco, questo è il patentino, nasconderò i dati per ovvi motivi di privacy, però... Questo è il patentino che viene rilasciato da ENAC, eh, patentino critico, quindi non il patentino online ma il patentino che si ottiene solo andando alle scuole, facendo il prove di volo, lo scritto, test, tutto quello che serve per avere, come dire, i documenti più regola possibile. Questo secondo me è importante, ognuno fa quello che vuole, è chiaro, non vuole essere un giudizio, io faccio il mio mestiere, faccio le mie cose con passione, ognuno di noi sceglie come meglio crede, però vi tenevo giusto anche far vedere che sostanzialmente quando parlo con voi, bene o male, perché comunque ho fatto un percorso che mi ha portato come dire a dirvi quello che tutte le settimane provo a dirvi. È tutto, scusate, non vorrei sembrare polemico, non volevo offendere nessuno, né tantomeno fare polemica con nessuno, semplicemente darvi un mio punto di vista e quello che secondo me era importante e giusto dirvi. Vi ringrazio, ci vediamo la prossima settimana, sarò in vacanza, vedrò di fare un video dalle vacanze, ditemi su cosa vorreste che io facessi un video, un tutorial, sicuramente prima di settembre inizierò qualche video tutorial su come secondo me fare le riprese di architettura, che è una cosa importante, interessante e tutto sommato anche una delle mission per così dire di questo canale. Vi ringrazio, a presto, alla prossima settimana, ciao da DroneArk!